Il mio vivere Rione Sanità in realtà non è cambiato più di tanto da quando ho iniziato a dire: diciamo, quello che è il rapporto con il teatro, quello che è il rapporto con l'arte con la recitazione, eccetera. Uh, ormai il, il nuovo teatro Sanità ha cominciato a vivere diciamo, da settembre con una nuova cartellonistica, eccetera, grazie anche all'intervento del, del nostro nuovo direttore artistico che è il nostro primo direttore artistico che è Mario Gelardi. Però non, non è cambiato, ripeto, non è cambiato più di tanto perché. La gente deve cominciare ancora a capire che deve cominciare a, a maturare diciamo, la, la cosa che c'è un teatro che, di impegno civile all'interno del quartiere. Quindi ehm, forse col tempo potrà cambiare quello che sarà il rapporto, ma noi cerchiamo soltanto di avvicinare le persone. Il rapporto con il rione del teatro è abbastanza lungo e decennale attraverso dei laboratori che Vincenzo Pirozzi e l'associazione Sottoponte tengono da dieci anni si è aperto come struttura stabile a settembre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 insieme a noi lo sta scoprendo e ne esce come dire meravigliato sia dalla bellezza del quartiere sia dalla come dire modestamente mi permetto di dirlo dalla qualità degli spettacoli che ci sono nel teatro questi ragazzi interpretando i personaggi che portano in scena ovviamente combattono anche loro la mafia e lo fanno nel modo più genuino e semplice possibile uh, io con Mario mi sono occupato della regia di questo progetto e ho trovato la capacità di portare in scena da parte di ragazzi una, tutta una vita che comunque per noi è stata una scoperta, nel senso che il, il dar vita a un personaggio così forte e, e partire a tingere da se stesso è stato veramente complicato, ma semplice allo stesso momento. Una delle magie del teatro secondo me è quella di farti diventare un qualcosa che nella realtà non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 di gente che rischia tutti i giorni, che scende e non sa se torna. E Quindi è questa un po' anche la magia del teatro, perché oltre all'impegno civico, oltre ad uno spettacolo di, di protesta, di, di, di, di comune anti-mafia e anti c'è anche proprio la, la cosa dell'attore, che comunque è quello che io vorrei fare da grande, quello che io in questo momento sto facendo. E quindi mi è, ha permesso oggi di portare in scena uno, un personaggio che è un, un personaggio, un idolo, diciamo. E quindi è, è stato bellissimo e credo che comunque bisogna prendere un qualcosa da questo personaggio e farlo suo.